Ben Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it, questa è una lezione bonus, una bonus track del corso introduttivo a Premiere Pro, corso che è concluso, disponibile su questo canale YouTube, tra le playlist c'è tutta la playlist con tutte le lezioni dai concetti base fino ai concetti un pochettino più avanzati, dicevo, questa è una lezione bonus in cui vedremo come modificare la durata di una clip video attraverso lo strumento eh, velocità, durata e lo strumento dilata frequenza fotogrammi. Sono due strumenti molto comodi per cambiare il tempo di una clip video, per fare ralenti o per accelerare la durata di un materiale multimediale sia audio sia video. Quello che dirò è riguarda il video ma è applicabile tranquillamente anche all'audio, perché? Perché molti mi hanno scritto domandandomi come fare per rallentare una clip in maniera costante senza arrivare ad un freeze frame, questa tecnica l'abbiamo vista nel corso, non abbiamo parlato di come rallentare costantemente una clip e lo vedremo in questa occasione tutto il materiale è su questo canale youtube come vi dicevo ma ovviamente sul sito internet www.fabioambrosi.it trovate tutti gli articoli di queste lezioni con le spiegazioni messe per iscritto, molti mi chiedono un pdf, per il momento non c'è un pdf del corso, magari più avanti ne creeremo uno, chissà comunque www.fabioambrosi.it mentre sulla pagina facebook tutti gli aggiornamenti dei corsi e dei video tutorial benissimo vediamo a noi qual è lo scopo di questa lezione mostrarvi come rallentare una clip ripeto sia video come vedremo quest'oggi ma quello che diremo vale anche per l'audio ok mando in play e questa è la clip su cui stiamo lavorando una normalissima strada con gente che passeggia e come potete vedere tutto avviene ad un timing Normale, ok. Ipotizziamo di voler eh, rallentare questa clip del 50%, perché io voglio. Eh, portare l'attenzione dello spettatore su un dettaglio o per qualunque eh, motivo, sia artistico sia di esigenze di, di, di montaggio. Bene, la prima cosa che devo fare è cliccare con il tasto destro del mouse sopra la clip che io voglio in questo caso rallentare ma vedremo che la stessa tecnica verrà utilizzata per accelerare una clip, scegliere nel menu che compare la voce, velocità durata e compare così questa finestra che ci permette di impostare alcune opzioni. La prima, la velocità, qui abbiamo un valore che è 100, 100%, vuol dire che non stiamo agendo sulla velocità della clip. Per rallentare questa clip devo inserire un valore inferiore al 100%, quindi se io voglio rallentare questa clip del 50%, quindi della metà, scriverò 50, 50%. Oh, notate come il secondo parametro durata segua uh, automaticamente il, il, la proprietà velocità. Mi spiego meglio. Questa clip possiamo vedere che dura di default 14 secondi. Okay? Se io vado a modificare la velocità dando un 50% al parametro velocità vedrete che anche la durata sarà raddoppiata, quindi non durerà più 14 secondi ma 28 secondi. Ancora se io invece del 50% decido di rallentare ancora fino al 10% noterò che la durata verrà eh, prolungata fino a ben 2 minuti e 20 secondi secondi o oh, qualcuno me lo chiederà sicuramente posso mettere 1% sì potete farlo ecco questa clip durerà ben 23 minuti e 20 secondi consiglio non fatelo ovviamente non pensiate che in questo modo otterrete un rallenti fluido eh, come può essere in alcuni film o in alcune pubblicità perché per poter rallentare una clip servono fotogrammi se non avete fotogrammi non potete rallentare una clip o meglio potete farlo ma non aspettatevi di vedere la gocciolina d'acqua che cade e crea la corona come accade in molte pubblicità per esempio del latte o dell'acqua dell ok non accadrà perché ovviamente non avete materiale multimediale su cui lavorare per il momento torniamo a noi impostiamo 50 eh, velocità indietro ovviamente serve per mandare indietro la clip lo vedremo tra un secondo l'opzione mantieni tono audio serve quando c'è del materiale sonoro quindi vedremo anche questo più tardi se c'è dell'audio l'audio non verrà distorto durante questo rallentamento ma cambierà semplicemente la velocità senza modificare il, il, il tune eh, l'intonazione eh, montaggio con scarto, spostamento, clip finali serve se avete delle clip vicine in questo caso se avessi avuto una clip dopo la clip su cui sto lavorando la clip non verrebbe sovrascritta ma verrebbe spostata in avanti lo vedremo tra un secondo lasciamo per il momento eh, l'opzione interpolazione tempo che troviamo di default ovvero campionamento fotogrammi la vedremo tra un secondo e clicchiamo su ok la clip è stata rallentata ma andiamo in play e vediamo quello che accade. Bene, potete notare come l'immagine è rallentata ma va un pochettino a scatti. Questo perché? Perché per poter rallentare la clip di default Premiere utilizza questa opzione che si chiama campionamento fotogrammi. Ovvero l'interpolazione del tempo, il modo che utilizza Premiere per rallentare la clip eh, duplica i fotogrammi in maniera da poter creare i fotogrammi mancanti per poter rallentare la clip. Come vi dicevo prima, per fare i rallenti servono fotogrammi, se non ci sono Premiere li duplica. Ecco perché vedete questa immagine che va a scatti, eh, non è proprio fluida. Come poter risolvere? Bene. A parte girare con più fotogrammi. C'è una seconda modalità che potete utilizzare ed è la modalità fusione fotogrammi. Bene, clicchiamo su OK. Premiere a questo punto non creerà dei fotogrammi, non duplicherà, non si limiterà a duplicare dei fotogrammi, ma proverà a fondere i fotogrammi in maniera da rendere la transizione più morbida. Notate subito come chiaramente questa clip debba essere renderizzata perché sono necessari dei calcoli perché la magia avvenga quindi io inserisco un in e inserisco un out eh, premo enter sulla tastiera sta eh, Premiere in questo momento facendo un rendering di questa clip qui è importante avere una buona scheda video e un buon processore ed ecco che Premiere ha rallentato la clip e vedete come il risultato è molto molto molto più eh, Fluido Ma attenzione, non fatevi ingannare, guardate attentamente cosa, cosa accade, vediamo se riesco ad ingrandire così da mostrarvi. Guardate la testa delle persone. C'è un leggerissimo effetto ghosting, ok? Perché Premiere sta eh, duplicando i fotogrammi ma li sta fondendo, quindi abbiamo un effetto scia, vedete? Sì. È più fluida rispetto a prima, ma ancora non possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro. Ribadisco, servono i fotogrammi. Se non li abbiamo, c'è una terza opzione da poter utilizzare. Non è detto che funzioni, dobbiamo fare una prova. L'opzione flusso ottico. Oh, a differenza di prima, Premiere, nel frattempo mando il rendering, Premiere eh, analizza ogni pixel dell'immagine. Ogni pixel di ogni singolo frame. Eh, e in base ai pixel che compongono il, il frame, eh, Premiere genera i frame mancanti. Ecco, vedete che l'immagine ora è sicuramente molto più fluida anche rispetto al flusso ottico di prima e il risultato sicuramente è accettabile considerando che noi abbiamo una clip se non erro questa a 30 fotogrammi per secondo ok quindi ricapitoliamo per fare i rallenti servono i fotogrammi se non abbiamo i fotogrammi per fare i rallenti dovete utilizzare le opzioni disponibili tra le voci interpolazione e tempo di default è attivo il campionamento fotogrammi ma c'è anche la fusione fotogrammi e il flusso ottico ok eh, non sempre il flusso ottico è la scelta migliore quindi non andate di default sul flusso ottico provate prima su una clip vedete com'è il risultato eh, provate anche fusione fotogrammi a volte può andare bene anche utilizzare il semplice campionamento fotogrammi che è sicuramente la, sc la scelta più rapida che chiede meno risorse Risorse al vostro computer bene, come vi dicevo. Per accelerare, invece, occorre andare oltre il 100%. Quindi, sotto al 100%, rallentiamo, sopra il 100%, acceleriamo. Diamo un 500 di valore, clicchiamo su OK. Ops, è sparito tutto. No, no, ecco qua. La clip chiaramente ha una durata molto minore rispetto a prima ok? facciamo un rendering perché anche qui ho utilizzato il flusso ottico e quindi bisogna renderizzare per vedere il risultato, vedete che tutto è stato accelerato ok? del 500% quindi vuol dire ben 5 volte rispetto alla durata originale della clip ancora, se io volessi mandare indietro la clip basta cliccare sulla voce velocità indietro e anche qui Renderizzo perché c'è il flusso ottico attivo, vorrà un po' di tempo perché chiaramente Premiere deve analizzare come abbiamo detto i pixel per poter decidere come creare i fotogrammi mancanti, eh, come creare eh, l'interpolazione del tempo e il risultato sarà la stessa clip di prima ma all'indietro. Il risultato è questo, le persone vanno all'indietro, molto molto semplice e molto lineare. Bene, per mostrarvi cosa accade all'audio quando rallentiamo, velocizziamo una clip, ho importato un, un video che contiene anche una traccia audio. Ok, non mi serve tutta la traccia video in questione, quindi la vado a tagliare. CTRL-K, vi ricordate, dal corso di Premiere Pro. Via, via, e utilizzerò solo questa piccola porzione del video. Bene. Proviamo a rallentare questa clip, oh, attenzione quando vado a selezionare ovviamente se io voglio rallentare anche l'audio devo selezionare sia l'audio che il video contemporaneamente altrimenti andrò a modificare la velocità solo o dell'audio o del video. Ok, Quindi è importante selezionare Tutte e due le tracce, sia video che audio. Tasso destro del mouse, velocità durata, diamo il classico 50%. Non vado a spuntare la voce, eh, mantieni tono audio. Vediamo cosa accade. Sentite, il rumore è... Come se avessimo un disco rallentato, la voce è distorta. Proviamo a vedere cosa accade invece quando spuntiamo la voce, mantieni tono audio. Diamo ovviamente la durata al 50%. Ok, ascoltiamo adesso. Ok, l'audio anche viene rallentato ma viene mantenuto il pitch, ovvero l'intonazione della nostra clip. Questo è quello che fa la voce eh, mantieni tono audio. C'è un'ultima cosa che voglio mostrarvi che è cosa accade quando utilizziamo questa funzione per modificare la durata di una clip quando vicino al nostro materiale multimediale c'è una seconda clip, ok? In altre parole, io poc'anzi vi ho detto che c'è un'ultima opzione l'opzione è questa chiamata montaggio con scarto spostamento clip finali proviamo a vedere cosa accade se io rallento la clip del 75% senza spuntare questa voce Clicco su ok, vedete? vedete che la clip arriva fino a quando non incontra la clip successiva e lì si ferma. L'audio invece va avanti. Andiamo in play. Ok, vediamo invece cosa accade se io vado ad utilizzare la voce montaggio con scarto. 75% come prima. Clic ok. Come potete vedere, la clip che segue viene spostata in avanti e la clip che ho modificato viene rallentata. Bene, termina qui questo tutorial bonus track del corso introduttivo a Premiere Pro. Come sempre, se avete domande scrivete tutto nei commenti, cercherò di rispondere nel minor tempo possibile. Eh, ovviamente c'è l'email tutorial chiocciolafabianbrosi.it. se avete delle curiosità, delle necessità, se volete dei tutorial su misura per qualcosa che non avete capito del corso introduttivo a Premiere Pro tutorial chiocciola fabioambrosi.it, venite sul sito internet www.fabioambrosi.it lì c'è tutto il materiale de del corso le, le lezioni gli articoli c'è il modo anche di cercare sulla barra in alto l'argomento che più vi interessa c'è anche il corso introduttivo ad After Effects se volete scoprire qualcosa di quel fantastico software per la grafica, c'è questo canale YouTube, mettete un like, commentate, iscrivetevi a questo canale e ovviamente la pagina Facebook, cercatemi come Fabio Ambrosi, mettete un like e teniamoci in contatto. Grazie mille, al prossimo video tutorial, ciao!